Eh, due. Una, benvenuti a questa missione io sono Bruno mamma. in um, sono su, su OBS perché sto registrando video e mh, niente allora ah, no, non è vero oggi ci divertiamo un botto perché eh, questo qua è OBS lo io registro tutti video ovviamente non è così all'infinito questa è una cosa che mi fa per la privacy, perché non ho mai capito perché me lo fa questo però è molto figo è figissimo Uh, ok allora ehm, oggi noi cosa facciamo? Cos cosa, cosa facciamo? Eh, andiamo a vedere dai colori tutti dai colori delle curiosità sui colori eh, perché secondo raga scusate ma non mi fa più mettere la finestra della condivisione dei boschi ok adesso non lo fa Ah, andiamo a vedere subito Questo tizio non c'entra niente però. Sulla tua tazza preferita Forse In tutto il mondo Il passaporto può essere solo di quattro colori Blu, rosso, verde e nero Lo sapevate? Anche se in diverse tonalità Non c'è scritto da nessuna parte Che debbano essere solo di questi quattro colori Io mi sono sempre ma sempre Veramente chiesto Perché i passaporti Erano sempre Ehm Rossi o. cioè. rosso scuro marroncini. Perché? Perché non, non si è mai capito, però. Devo spiegare. Ma tutti i paesi hanno scelto delle varianti di questi quattro perché sembrano più, per così dire, ufficiali. Questo è vero. Negli Stati Uniti si parlava di introdurre passaporti gialli. E non c'è nessuna legge che lo proibisca. L'unico impedimento è il buon gusto estetico. Gli sì. americani poi li hanno Non ti ho cioè, mai visto un passaporto giallo, cioè, scusate, veramente. Non ti ho mai visto un passaporto giallo. Nel 1926 rossi, nel 1941, diventarono invece verdi. Pure verdi. Nel 1986 diventarono blu. Come sono ancora oggi. Blu, ah sì, però il blu è molto molto bello. Molto semplicemente è il colore che più si avvicina al colore della loro bandiera. Questo non lo sapevo. Parlando di colori, ecco perché le palline da tennis sono gialle. In origine erano nere o e a seconda della superficie su cui si giocava. Fu solo nel 1972 che la Federazione Internazionale di Tennis impose il giallo che conosciamo oggi. Il giallo brillante, infatti, è il colore più vistoso per l'occhio umano. Quindi era più semplice assistere alle partite sulle tv. A... No, vabbè, raga, questa cosa non la sapevo proprio. La tonalità è detta anche giallo ottico e si usa anche nella segnaletica stradale. Veramente? Stesso motivo per cui anche gli scuolabus sono gialli. Li si nota subito. L'occhio infatti coglie subito il colore giallo, ancora prima del rosso. Il giallo poi è visibile al buio, con la nebbia o con la pioggia. Gli scuolabus sono di un giallo un po' più scuro, vicino all'arancione. Una tonalità inventata appositamente e detta proprio giallo scuolabus. Mamma, giallo scuolabus, mamma. Taxi, tuttora in uso nelle grandi città ma i tasti sono bianchi in Italia che si usa per i pneumatici all'inizio è bianca noto sì, è vero viene aggiunto il pigmento noto come nero. allora ragazzi se a vedere ehm, nel film Cars potete andare a vedere che proprio la, le gomme eh, nel film di Cars erano proprio bianche e poi dopo nere come dice proprio questo qua di carbonio, che dà alla gomma il suo colore tipico Forse hai notato dei piccoli peletti di gomma sugli pneumatici di auto o bici. Sì, mi diverti è sempre a se staccarli. La risposta è a ah, niente. Nice. Sono avanzi del processo di lavorazione. La gomma viene prima mescolata col nero di carbonio e poi plasmata in uno stampo che funziona ad altissima pressione. Per produrre un buono pneumatico occorre che la gomma sia ben distribuita su tutto lo stampo. Senza che rimangano spazi vuoti, ma c'è un problema: si possono formare delle bolle d'aria tra lo stampo e la gomma. Per evitare che succeda e dare una via di fuga all'aria intrappolata, lo stampo ha dei minuscoli forellini. Un po' di gomma può finirci dentro, creando così piccoli filamenti che rimangono lì una volta che lo pneumati fa. No, questa non la sapevo. Non c'è tempo Vai, per tocco. mettersi a rimuoverli uno per uno e comunque non fanno danni e non li si nota nemmeno. A molte persone non piace ascoltare la propria voce registrata. Meno male che oggi abbiamo i messaggi vocali, almeno ci abituiamo. Fino a una decina di anni fa invece era molto peggio. Un sacco di gente nemmeno riusciva a riconoscere la propria voce registrata. No, vabbè. Esiste anche un termine scientifico, conforto vocale. Il fenomeno è estremamente comune e dipende anzitutto dal fatto che quando parli senti il suono della tua voce in modo diverso. Il suo vero suono è un po' più... Ragazzi, allora questo video io, eh, io l'ho preso in collaborazione, cioè non, non collaboriamo, però l'ho preso dal lato positivo, eh, che ho già tanti iscritti, quindi, però voi siete già iscritti potete tranquillamente iscrivervi. Mi raccomando, commentate, mi sono spettato commenta. commentate questo bellissimo video. Più alto di... Come ti arriva o certe in... la tua Anche voce anzi da... può rilevare molte stesse cose ma già uscita una vera mentre con la possibilità musica... eh, di sentire si forma will... <Harper> made... no, sì, più sì, critici della propria voce quando si è più consapevoli i volontari infatti davano un voto molto alto alla propria voce dopo averla ascoltata in mezzo a tante altre senza riconoscerla dell'altro sì, dal colore da il lato superiore questa, questa, senza riconoscerla. Per quanto mi riguarda non so se preferisco questa, questa o quest'altra. Mm, forse nessuna delle tre. Dove do ero rimasto? Ah, sì, devo parlarvi di carta argentata. Un lato è sempre più brillante dell'altro, dal colore più spento. L'alluminio viene appiattito durante Questo la azioni in fogli così sottili che i macchinari potrebbero romperli. Per evitarlo ogni foglio consiste di due strati il lato superiore prende un colore più vivace dell'altro. Una bibita in bottiglia ha un sapore diverso da una in lattina. Le lattine di alluminio infatti assorbono una piccola parte del sapore della bevanda. Ragazzi, allora se cosa ve lo posso dire, anche io ve la posso confermare perché stamattina, cioè dopo, dopo, dopo che ho fatto dei servizi, ho preso una bottiglia, eh, una, una, una bibita. Eh, e in, in vetro, una bottiglia di vetro, <ride> ci sono delle amiche mie delle amiche miei, eh, e, e mi hanno detto questo si beve la birra, no, non bevo la birra, eh, però è molto buona, cioè in quel momento non bevo birra e eh, però il, il sapore che avevo un botto, cioè quella era una, una bevanda a base di arancia e si sentiva più arancia, invece in lattina era molto di meno, cioè un casino. Alcune bottiglie di plastica contengono invece un altro additivo chimico, l'acetaldeide. Il parolone scientifico di oggi. Residuo dei gas ottenuti dalla plastica fusa. La sua presenza modifica leggermente il sapore della bibita. Come ho detto io. Per il sapore più vicino a quello originale, bisogna berla da una bottiglia di vetro. Hai appena ascoltato una canzone che ti piace. Prego, cosa ho detto io, c'è cioè, veramente, cosa non detto. E poi è veramente un'altra posizione ma avete mai notato che non hanno mai fatto delle bottiglie di vetro in eh, plastica proprio per questo motivo magari dopo la prima volta ti rimane in mente e continui ad ascoltarla a ripetizione ancora e ancora ogni giorno più volte alla fine l'avrai ascoltata così tante volte che quasi non la sopporterai più la ragione principale che ti spinge a riascoltare una canzone è, beh, anzitutto il fatto che ti piaccia. Ma non è solo quello. C'è anche la familiarità con la canzone, che cresce ad ogni ascolto. Prima la melodia, poi i suoni e infine le parole, che pian piano imparerai a memoria. A quel punto ogni ascolto diventa un piacere maggiore, ma il tuo cervello non si accontenta facilmente. Vuole nuove sorprese, nuove cose da imparare, quindi la canzone, ormai nota in ogni minimo dettaglio, diventa poco attraente per il tuo cervello. Questo è vero e lo posso notare anche quando studiamo noi tutti noi. Quando la vostra città per tipo un anno da studiare, eh, lo stessa cosa ci cioè annoiamo un botto. Invece quando c'è da ogni giorno una cosa nuova, soprattutto se ci piace, è troppo bello. Tanto che alla fine non vorrai ascoltarla nemmeno più. Dal nostro punto di vista un'alba o un tramonto sono simili. Il sole sparisce o sorge dietro l'orizzonte. Ci sono però delle differenze importanti, anche se a volte difficili da notare. What? Anzitutto a fine giornata l'aria è più inquinata che al mattino presto. Questo non lo sapevo veramente. Quelle piccole particelle di polvere al tramonto riflettono la luce in modo diverso. Sai poi che c'è un modo per riconoscere un'alba finta nei film? A volte capita che una scena preveda una ripresa del sole che sorge, ma spesso a essere filmato è il tramonto. Ecco come accorgersene. What? Durante una vera alba il sole si muove verso destra, al tramonto invece scende verso sinistra. Ma cosa? Se al cinema vedi che all'alba il sole sorge ma si sposta verso sinistra, significa che hanno filmato un tramonto e poi lo hanno mandato in reversa. Quante se ne inventano, eh? Ma cos'è? Sta cosa? No, vabbè, ragazzi, è troppo bello. Certe persone hanno delle occhiaie molto marcate, specie quando sono stanche. Succede quando la pelle sotto agli occhi è molto sottile e i capillari sono quindi molto vicini all'epidermide quando si dorme poco la pelle diventa più pallida e i capillari diventano ancora più visibili ecco quindi che compaiono le occhiaie oh, inoltre eh, la sapevo. pelle diventa più sottile con l'età ed è per questo che gli anziani hanno occhiaie spesso molto marcate si sì, è vero per i giovani è importante dormire bene tutti quanti sognano anche quelli che dicono sempre io non sogno mai sognano e come solo che non se lo ricordano in effetti non è semplice ricordarsi dei sogni una volta che ci si sveglia e poi ragazzi vi posso dire che ci sono anche delle persone che sognano cose abbastanza strane e non lo vogliono dire io in primis. No, censuriamo sta cosa, censuriamo sta cosa. La scienza ancora non sa molto in proposito. Si sa però che i sogni avvengono durante le fasi REM del sonno, che durano in tutto circa 90 minuti. In queste fasi il battito cardiaco accelera e la pressione sanguigna aumenta. e Il cervello lavora a ritmo vertiginoso, come e più che da svegli. Se ci si sveglia durante questa fase, ci si ricorderà in modo molto vivido ciò che si stava sognando, almeno per qualche minuto. Dopodiché, il sogno svanirà dalla memoria e non ci sarà più modo di recuperarne il ricordo. O meglio, in certi casi si può ricordare un sogno, ma soltanto quando si vede qualcosa che stimola la memoria. Per esempio, vedi un pesce giallo in un acquario ed un tratto ti torna in mente di aver sognato di fare immersioni. Sì, sai, appena prima che quello squalo ti attaccasse. No, dai ma eh, è troppo bello quindi riempiciamo la scheda in realtà sono veramente picciolissima la mia scheda però vedete come fare gli effetti fotografici fu, no, è troppo figo mi hai detto troppo è troppo divertente sta cosa solo che non c'ho due mouse non lo faccio con entrambe le schede io, tu, tu, tu, tu, tu, è troppo è una figata incredibile poi si, poi mi si bugga il mouse Nice Ma uh, è troppo figo Ma è una figata incredibile Mi si che buggero tutto Bene, ragazzi, iscrivetevi sì. al canale E ci vediamo in un prossimo Ciao ciao, ciao.